Vogliamo tornare lì cattivi, raga? in movimento. Proviamo no, lì cattivi. Proviamo Attenzione, abbiamo. gassi da piatto. Cazzo, prima peccato, abbiamo fatto un bello start. Io però non ci la... arrivo. Ok, no, no, non, no, non la... proprio, <ride> non ci <'è> arrivo. Bersagli <ride> disponibili, al lavoro. Ostile okay. in discesa nell'area, occhio in alto. Terra 1 Ok. Dove? E' morto? Sì anch'io Arrivano con te Hanno restato lì allo shop raga Visto. Sì, sta, sa, Sta salendo Fanculo Ancora lì, ancora lì Ok quello che ho trovato bloccato in quella sopra è croccato quello sopra troccato Ok mi devo curare io Sì? Mi uno curo Vedo lui mi grazie in 5 è in 5. poli cracati di nuovo quello sopra Mi tiro una moto dopo okay. l'ho tirata da me sopra sì. sopra è senza atto quello sopra adesso No, a salire Ok va verso terra Ok L'uomo scelta la Sta scendendo ancora qualcun altro È atterrato sulle le su cose Al muretto Straccato a terra okay. Puscio Da sinistra Ok si è lasciato morire Ok Ok ok, okay. Vi... L'ho preso le piastre eh, Io prendo uh, smg come secondaria Ok Ok io cecchino Ok allora prendo anche smg Taglia. Nel parcheggio, sembra uh, Me dobbiamo ne ha pingato dobbiamo. solo uno, ma... Pingato. No, ok, ora me ne pinga due Ok, pinga due di due, due. Due, oh, due, sì. due Uno sì Due, sì, due, sì, due, sì, due in garancione Eccolo anche, eh Craccato, quello Si è, è droppato Loro giù Sotto l'ho fatto sì. eliminato Ben fatto c'è cioè un altro sotto, sta sotto sta sotto, sta sotto sta sotto Sta sì, sotto sì, si si sta sotto sta ok, è. okay no. ha preso ha preso la ricerca ah, ha preso la ricercato c'è la ricerca di me la taglio alleato morto morto è bravissimo per l'inizio però è il tuo stramman culo che arriva tutto tranquillo senza sparare invece no bici cazzo eh sì si sì, si sì. così poi andiamo qua, magari ci prendiamo e UAV, dovremai... la fantasma <coughs> io Prendo le corazze e, inizio e UAV e lo tengo da parte O oh, sono nice. due ma gli hangar io, io, io, Guarda me, guarda me Craccato? È craccato, mazzo? Sì? L'altro Craccato, sì. sì. è craccato, Altro, l'altro L'altro l'altro l'altro Craccato, è fatto eh nel, nel, nel, ne ho prendere un po'. Ok sì. Eh ti aspettiamo qua dai. Si sì, si sì, sto crescendo. Oh, ho. ragazzi devo curarsi eh. Ti ho, t ho, t ho ne rubato l'UAV io. No, stanno, stanno vicini, stanno no. vicini, sono due, sono due eh. Ah, ok, ok. Io sto prendendo il tetto qui. Abbiamo un altro tre Sono loro, sono Eh sì, si sono questi qua. Dove, dove, dove L'ho polciato. Eh, mie finger, sono un pochino e non polizzato. Un attivato da sinistra ho da la sinistra ho la mia area eh, non mi ho fatto mi ha preso un test eh, eh io non riesco adesso eh, io non riesco adesso eh, qua, qua, qua eh, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua non tocco il posso, se non vabbè ti ha un duro spago posso tornare al merutte o... si si si fai veloce si muovono veloci 4 sì. okay. sì, sì, sì, sì. okay. sono a terra finito ottimo e si sta salendo sulla torre fatto okay. sulla torre ha un Q4 fermato eh, prendo taglia, prendo taglia, raga. Si si si vai. Ok, andiamo taglia. a chiuderli. Oh, hanno preso un loadout. Un loadout sì, avete sentito? Lo lo sì, sì, l'ho sì, sì, sì. sentito, ma non eh, ho mi sa che è proprio.. Mi sa che proprio, eh, mi mi che proprio la taglia. Eh. Eh ah, sì, la no. taglia. Oh, guardateli sopra là, guardatevi sopra là. Se avete lo sniper verificate, fate, sennò no. Eh no. Perché sono in giro? Eh, non ce ne disparavo anch'io. Era per quello. Sono agli hangar Sono agli hangar, uno lì Eccolo qua sì. Era dal ponte tipo Ma no, sono sotto, sotto il ponte, uno fatto Sotto il ponte? Sì. datemi una mano sotto Trattate, trattate, trattate, terra, si mi quello sotto, sotto. Perfetto, forse mi sparava qualcuno da, da davanti a noi, eh? Si, lo dietro, montagna. dietro, da dietro Se mi messo a terra, che non è grazie. Eh, c'è pure la safe Cazzo eh per qua solo ti restavo al volo forse sì, sì, sì, no, no. riesco ad arrivare in te perché ho la maschera quindi forse eh, riesco ad arrivare se Dai però no Forse riesco ad arrivare eh Ok se riesci meglio perché non, non ce la faccio io Sì sì no no no No, vale, no regalo davanti a me Eh c'è proprio un. Un tizico il chilo dall'utarisso Sono lì all'angolo Sono un all'angolo di Dio eh, niente che... mi da montagna che da davanti e eh, poi mi ha sparato un altro da destra vabbè Eh eravamo belli chiusi lì eh sì. andiamo qua? ah uh, eh? ok si sì. andiamo eh almeno facciamo la sfida allora, qualcuno di voi che è a terra poi dopo almeno le... Sì, sì, beh, le facciamo vi vicino le parti sì. no c'è no, un terzo c'è un terzo Ok, che ho di metterlo. Dove è sicuro? Sì, sì, non si sono affidati, si sono incontrati, stanno verso qua altra No, stanno andando... No, perfetto, perfetto, facciamo, facciamo questo. Okay. Prossimo obiettivo, sì, che mi serve un'arma, però non posso giocare con noi. Non eh, Sto scendendo dal parode ma hanno sparato eh non ho, ovviamente non ho visto da lui Prossimo obiettivo localizzato Ok UAV nemico in volo Da cioè... no, vado io vado io vado io poi avanti Occhio okay, che non cosa so ce la fai manco Eh piuttosto prendo danno però ci servono i soldi okay. Ti ho aperto la forza okay. ok principale raggiunto Tutte okay. le casse Stavo dicendo, dobbiamo andare a uno shop, ma non ce la facciamo, se il shop non ce ne sono buoni Oh, merda buone, davanti a noi, cecchino. cecchino Cecchino, cecchino da, da sopra là Lasciate stare, lasciate Beh, stare, terzo. ingaggiatelo, giriamo no, no, sì, sì, sì il gazze, bro. Cioè, non ce la facciamo, è impossibile Lo stanno pushando Giriamo anche noi con loro Dobbiamo riuscire Vai. a farci, secondo me, è l'unica Aspetta, li vedete, li vedete? Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Lasciateli stare, sì. lasciateli stare. Sì. No, sì. Magico. Sì. Ho sparato sì. un centchino da dietro. Ah, quello. Le... Dal. Sì, no, no, no, mi vede, mi vede, sì. mi vede, mi sì, vede. Sì. Così, così puoi restare, così puoi restare. È okay. sì. Vai, vai. Mi sta ancora all'altro, eh? Sì. Corriamo. Allora, speriamo tra gli anni. Questi qua andiamo dietro in teoria? in arrivo! Sì. Per intanto qua dovremmo avere un po' di... Eh, ho preso la pistoletta, davvero Cioè, qualcosa. brucia non è qua? Eh, non, non però abbiamo piastre, raga, cioè. Che oh, no, dico, un ganto e la prendiamo nel culo Andiamo nella casa qua al volo Venite qua, venite con me, venite con me, venite con me se ce la fate Sì, arrivo, arrivo Sì, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. Eh, saltate la grande. Continua così Co copritemi se ce la fate raga yeah, sì, in arrivo. vai, vai ma eh? zona sicura Moncia. ok ce io adesso grazie vai okay. fate un po' di lavoro ok Wobby serve adesso si sì, si sì, si sì, tiralo <sighs> ne posso comprare una anche io alla casa qua c'è oh, gente, ce l'abbiamo anche uno sul tetto qua a destra Guardate quello del tetto a destra, che si deve andare a fare Ti sento malissimo, Maku Eh, non, eh, non ne sono sono caso, scusate, non so, faccio un cazzo, scusate No, niente, No, non c'è non un problema Sì, che a ti capiamo, sentiamo male, ma ti capisco. Sono in due almeno, sono in due Rittati, okay. allora, avanziamo, avanziamo Craccato Una terra, uno craccato, e l'altra ancora sopra mi curo, sì, mi curo, mi curo. Qua dentro, raga. Mi sono curato, ti ha droppato Andatemi una qua mano, questi Eh, è sotto, è sotto, è sotto la Ne restano meno di 10. Quanto passi, uno fatto Confermato, c'è un altro Bravissimo Vai, confermato bravo E' sto solo, sto solo, sto solo A terra, a terra, a terra, non è stato solo Ti no. sta arrestando Morto Ok, ok Bravo, mettere il grappo Posso prendere il grappolo? lì eh? Sì, sì, piglia, piglia, piglia. Prova a stare gente col grappolo lì. Scendiamo andiamo qua da destra. Merda davanti a me. Fatta a terra. Da dove? Da dietro anche, da dietro. Non so più eh per me è già il caso non so dove raga? qui qui qui qui, qui. contatto stanno a mezzo al gasolina è morto erano eh. morti eh. ma è possibile che eh, non è ne mangiamo uno mancano le uno qua. Sì, sì, sì lasco lasco la, la gamba. Gamba. Ultima è andata da qualche parte questo è andato a qualche parte questo qua, eh, fuori, dove, dove, dove. è andato ha craccato è andato craccato uno shot lì è craccato uno shot lì Vai. Bravissimi, Buona, buona.